Sì, sì andiamo. Ma... Fai se la se tua colazione eh, Yogurt, gallette, semi di chia, tutto mescolato. Poi aggiungo il mix di semi, granaglie, noci, tutte queste cose. Aggiungo un po' di cioccolato, cacao amaro e acqua e mescolo. Quando è ben amalgamato, così che i cosi diventano tutto cioccolatoso, aggiungo i martilli che ho prima tirato fuori così un po' si sono scongelati è diverso, a pioggia così che scendono tutti si mettono e aggiungo la salsina sexy e voilà cotto e mangiato Ciao a tutti da una Silvia e una Veronica a prendere il sole Questi ultimi dieci giorni Dieci giorni? Non quando ci voglio pensare, non chiedo Insomma, non tra due settimane meno Ricominciamo le lezioni Quindi ci stiamo godendo Le ultime sprazzi spruzzi di sole <ride> e tranquillità Quindi adesso io ho raggiunto Veronica qui a Chiavari e ci aspetto una settimana di totale nulla facenza e quando intendo totale nulla facenza qui è davvero così, cioè a casa mia è sì nulla facenza ma tipo hai 10.000 scale, 10.000 salite, discese, sali, scendi, vai prendi, qui è tutto in piano, è tutto qui, la fatica, più cioè fa fatica andare a un supermercato che sta a un chilometro di distanza, ci andremo in macchina in, è a 5 km impongo di fare le scale non è vero vale le fa in discesa in salita prende l'ascensore l'ho convertita all'uso dell'ascensore in salita presto arriveremo anche all'ascensore in no, discesa no no prenderemo le scale in salita Balle e quindi adesso vi porto con me con noi in queste giornate all'insegno della nulla facenza e del relax vacanze al mare da un frigo che si presenta così, con la patata lesse tristissima, <ride> riusciamo a tirare su un pranzo con pasta, ceci, tonno, tre fagiolini tristissimi che salutano, e ricotta. <ride> un pomodoro anche, è un pomodoro. Ah, un pomodoro sembra una pesca. E un pomodorino. Bene. Dopo mangiato andiamo a fare la spesa, ti prego vero. <ride> ancora un altro po' che affiniamo. Sì, andiamo. Che è? No. Il frizzata presenza. Ci la famiglia di papà. Devi tornare a casa e cercare di sistemare le cose. Difficoltà a livello pro. <ride> non far riuscire tutto prima volta che mangiamo in un piatto normale. Anche oggi a pranzo uh, programmi <ride> Intelligenti, no, questa Hello. pubblicità, cos'è che c'è? Prima appuntamento uh. Difficile da seguire, occorre abilità <ride> L'unico pensatore che io conosco è la statua di Ah Guarda, nell'ultimo ascensore c'è sempre il biciclette più grosso Sì, ti giuro Andiamo a vedere c'è la pallina Porca puttana, vedi? No, rifarlo come prima <ride> Modalità spesa Oh carote zucchine trioli eh. yogurt <ride> pollo macinato parmigiano albumi che costano un fottio qua gallette tisana avena fagioli borlotti tonno bello passata solo pomodoro ricotta, ricotta. Banane Lampane Minestrone o dolata di verdure Mirtilli Acqua Direi che qui non si sta proprio proprio male eh. Vero? Sono le 8 Andiamo a cena Andiamo a cena che c'è Take me house che ci aspetta Che ci aspetta vero? si diverte con poco, scusatela poi è una cosa innovativa, non l'hai mai fatta vedere in un video eh appunto Silvia quanto sei disagiata si da mi diverto a morire 2000. 2000. allora stasera per cena ho lasciato scongelare il minestrone e adesso sto cucinando le verdure, Se siccome già ci sono le patate ma non pensino abbastanza ci aggiungeremo dell'altra patata che era avanzata e mangeremo anche con delle gallette perché non penserà abbastanza e praticamente facciamo una frittata aggiungendo albume e poi a fine cottura aggiungo le uova aperte così che si cucini soltanto l'albume e il tuorlo rimanga liquido. Poi la faccia a metà e così il tuorlo rimane per condire il tutto. Okay. Prova del 9. Ciao, vediamo oh. bow. Oh. Ciao. <ride> Master chef, dai. Ciao. Questo è un passo letto. C'è solo. Sì. Grande faccia. Perché anche io sono sì. una. Non basta farlo. Sì. Programmi seri sempre. Sì. E buongiorno! Pranzo di oggi in the making: fagioli, borlotti e pasta di pomodoro, pasta, mais senza glutine e parmigiano. Easy, completo, top. No, no, prima di più, è L'ho conosciuta. E la stato un Sembra più Sembra più no? Quella che non ti piace. Sembra io adoro stare così Ma tuo fratello minore è Kenny. Il più grande disastro della vita di Kenny è stato il primo... Allora raga vi aggiorno sulla situation Oggi c'è un tempo che anche se adesso sembra che ci sia sole In realtà non è vero È continuamente variabile, nuvoloso, sole e tutto Quindi stamattina che era nuvoloso Ne avevo approfittato e mi ha fatto un giro in centro per Chiavari Dove ho comprato questo costume Che ha un filo d'oro, sì lo so Non è il mio genere però tagli. È carino, l'ho comprato 17 euro perché era in sconto da Calzedonia E uh, adesso stiamo andando in una spiaggetta qui a Chiaveri dove ci sono i campi da beach Perché abbiamo incontrato degli amici di Veronica e ci siamo organizzati per giocare a beach Quindi vediamo se riesco a filmare qualcosa Merenda pre beach volley e si va a comandare Veronica ha preso un ombrellone sul naso Mi mm. <ride> ha sorriso se prendesse tipo. business. Allora a lui ho in crescita del 0,6% rispetto a giugno La questione non è. No! no, no, no, no. Volley. Chiedete chi ha vinto, chiedete chi ha vinto, chiedete chi ha vinto <ride> Lei giocava a pallavolo, io no <ride> Comunque sì, ci siamo distrutte Cena di stasera, base di zucchine Poi il il macinato E qui è già pronto il riso Che ho cucinato oggi per tutta la settimana Non lo so per quanto durerà Infatti siamo tornate ed era già pronto tutto Comodo, preta a portare, preta manger, mangiamo Cucinati Puff Adesso ci aggiungo un po' di spezie e via eh, è la E anche stasera Piatti. Non ci smentiamo Piattini <ride> Piatti. e film di cultura Espressione è e deve trovare le che Veronica non vede suo marito Paolo rimasto afflascati ma ora è il giorno della visita la prima cosa che ho pensato è stavola la decorazione è piccola bisogna sì, sì, avere un piatto sì. fondo sì. <ride> sì. Già qui il tempo di merda persiste in mare non mi piace io non ci faccio il bagno qua dentro vecchietto cosa fai lì? vecchietto? vecchietto? attento allora noi stiamo qui e anche se stiamo ferme, io mi sono imbrattata di sabbia un di tipo, cioè Non lo so, sabbia ovunque per niente Mi hanno chiesto di, di continuare a fare le review dei libri Allora, ci eravamo fermati che stavamo leggendo Che stavo leggendo? Il libro dei Baltimore L'ho finito Inizia verso pagina 300 su 700 Però devo dire che poi alla fine è davvero bello e merita non è a livelli di Eric Bert Che per la cronaca Visto che ve l'ho consigliato Che ho provato tutta l'Italia a leggerlo Vuole è una percentuale No Ma lo sai cosa, cosa fanno? La serie tv Fanno la serie tv con Solo grazie a te ovviamente. Sì, sì. Ovviamente cioè, Ovvio, ovvio cioè, Ma li hanno Patrick Dempsey. Con Patrick Dempsey Cioè praticamente lui, lui Marco, ha avuto un contratto Certo ma. No non lo so in realtà chi fa. E, Però Sì Il peggio però non lo fa Vabbè, comunque c'è cioè, Patrick Dempsey Mi dovrebbe ringraziare perché ha avuto questa parte Grazie, Grazie a lei Patrick, mandaci un gesto di frutta Andiamo a cena fuori ci Facciamo qualcosa di <ride> E um, quindi quello voto Quanto avevo dato? 8 su 10 mm. Poi ho letto il palazzo della mezzanotte di Zafon Non mi è piaciuto troppo fantascientifico, cioè cose che volano, mostri e, e sogni, cioè no ragazzi, sono più terra terra e, no. Quindi ho dato un 7 su 10 perché è scritto bene, ma il genere non mi piace. Mentre adesso sto leggendo la ragazza di prima che mi è stato consigliata a Veronica. strana Sì, stranamente eh, non consiglio. Libri, no. E questo a quanto pare è bello. È un thriller. Non via, è molto scorrevole, va via veloce, non è. è molto pesante. intrippante devo dire che l'ho iniziato sono ieri, sono già a pagina 100 10. me non ho passato le 24 ore. Però sì, è che l'ho finito. Un no, neanche in un giorno, in più o meno 8-9 o mi cioè, sembra normale. Oh. Eh, mi ha intrippato un casino, devo assolutamente scoprire come finiva. e quindi. Vabbè, tanto. E poi te ne presterò un altro di thriller. No, in poi iniziamo le lezioni quindi finisce la mia vita da sociale, e letteraria e tutto. Si ricomincia a studiare solo dei libri. E ci vediamo l'anno prossimo, l'estate. Tutto bello i libri, grazie. <ride> Bene, update libri consigliati. Top. Oggi un pranzo un po' cattato sub, così a caso. Pasta al pomodoro e parmigiano per me, mentre per vero la ricotta tonno a parte, sì, mentre non io mischierò il tonno alla ricotta. Boh, così fuori. Visto il tempo bigio, ieri abbiamo deciso di fare un home workout da farvi anche vedere, così da portare un po' di fitness su questo canale, visto che da un pochino. Che manca? Ma tutto ritornerà da settembre. Quindi faremo un allenamento ottavata. Gli esercizi che abbiamo scelto sono i jumping jacks bassi, il plank rock, i tricep dips i tricep dips gli affondi saltati, i jump squat e uh, gli addominali a non soltano 6 esercizi 8, 8 round 20 secondi on 10 secondi off let's go Una bella idea, Silvia. Sì, Voleva fare un allenamento ed essere distrutta. Che ne dite? Missione compiuta Beh, al secondo giro. Mi faccio, io non ne farò mai 8. Eh, Visto adesso sono pronta per buttarmi in acqua. <ride> Stasera è pizza, voglio morire. Dai, c'è anche batteria scarica. Spengo, eh? Adios, amigos. <ride> per merenda, gallette con ricotta mischiata a fiocchi di latte, spolverate di curcuma e pepe e sopra un cetriolo. Cioè, mezzo cetriolo, qualche fettina. Delizioso. Dopo l'intenso workout e un po' di recupero post-workout con una bella rilassamento al mare veniamo a prendere la pizza Una margherita con tutto questo alla la luce dei lampioni del porto e del telefono vi mostro le nostre pizze yeah. Sì dai basta, buon appetito Mentre è Vero comincia ad addentare la pizza e mentre sto facendo lo sforzo di non addentarla anch'io Vi saluto, chiudo qui questo video e buona pizza man